ti faccio una domanda mh, egoistica se io volessi eh, riattivare i miei diritti d'autore di 30 anni fa eh, su alcune canzoni che deposita in SIAE eh, ah. mi, mi converrebbe? ma guarda eh, sai che non, non ti so davvero rispondere perché sono casi davvero molto molto cioè, a, a sé, per cioè, vedere tutta, tutta la tua documentazione e capire che cosa è successo che poi, allora, faccio una notazione un po' da pignolo, cioè, allora, riattivare i diritti d'autore non so se sia la, la non la, so se è, cioè, no no ma non lo so nemmeno io allora, non so se sia la parola corretta, perché in realtà i diritti d'autore non è che si spengono e si accendono si spegne e si accende la loro, eh, cioè l'attività di riscossione che la SIAI fa per te, questo è cioè, sono due cose diverse. Tu il diritto d'autore ce l'hai sì. ancora. Cioè, vuol dire che se tu hai scritto dei brani negli anni 70, ehm, il tuo diritto d'autore scade a, dopo 70 anni dalla tua morte. Quindi, augurandoti ancora lunga vita, capisci che mancherà probabilmente più di un secolo prima che scadano questi diritti d'autore. Quindi i diritti d'autore non, scad non scadono. Quindi ce li hai ancora e chiunque utilizza tu un tuo brano dovrebbe, in teoria, chiederti il permesso. Invece chiedere il permesso a te... Se tu, autore, hai delegato questa attività a SIAE, allora gli utilizzatori passano da là, passano dall'attività dal, dall di, di intermediazione tipica di SIAE. Cioè, chiedo a SIAE, SIAE ha eh, Luca Valerio tra i, suoi, tra i suoi autori, dice sì, ti do io licenza per utilizzare un brano di Luca Valerio. Costa X perché rientri in un che ne so, vieni classificato come autore di un certo tipo di, di, di opere letterarie, musicali musicali per il teatro, via dicendo e quello ha delle tariffe, quindi poi sulla base di queste tariffe loro raccolgono il provente e i proventi poi te li girano si trattengono la parte che serve alla SIAE per gestire il servizio e te li girano però è che si accende e si spegne il diritto d'autore, se accende e si spegne probabilmente l'attività che ha la mandato il mandato che tu hai dato a SIAE per fare questa attività, quindi dovrai vedere cosa, cosa risale questa, questa, questa tua iscrizione o deposito in SIAE delle, delle opere e, e cosa comporta appunto riaccendere, riaccendere la, la, ridare a SIAE questo, questo mandato. Senti.